Ciao a tutti ragazzi, video di oggi come sfruttare l'autolisi per un, realizzare un impasto ad alta idratazione all'80% di acqua finale in questo caso preparerò un'autolisi autolisi idratandola al 70% metto in vasca tutta la farina che è composta dal 70% di farina manitoba e il 30% di semola di grano duro remacinata aggiungo tutta l'acqua, quindi idrato al 70% e inizio a impastare alla minima velocità della vostra impastatrice. Continuiamo in questo modo per circa 3-4 minuti. L'obiettivo è di creare una massa senza farina secca e senza acqua ovviamente non legata all'impasto. Con, con un lecca pentolo, quello che avete, se lo lasciate riposare in macchina, compattatela, copritela con un canovaccio faremo riposare l'impasto per 3 ore successivamente scopriamo l'impasto controlliamo la temperatura avevo usato inizialmente acqua fredda di frigo siamo sui 17 gradi vado ad aggiungere il lievito vi lascio poi tutte le quantità in descrizione come vedete il glutine si è già formato e abbiamo con un'idratazione del 70% un impasto già praticamente formato e abbiamo praticamente appena iniziato a impastare continuiamo così aumentiamo la velocità a circa 200 giri e iniziamo ad aggiungere l'acqua a filo sempre senza avere fretta e attendendo che questa sia completamente assorbita dalla massa non deve restare sul fondo e la massa non deve risultare bagnata continuiamo in questo modo a piccole riprese fin quando non avremo aggiunto tutta l'acqua della ricetta successivamente aggiungeremo se lo prevede la vostra ricetta nel mio caso sì l'olio in questo caso ho inserito il 2,5% di olio come ho inserito il 2,5% di sale. Forse non si vede dal video perché erroneamente ho tagliato il passaggio. Quindi continuiamo con l'acqua. Una volta che sarà tutta assorbita, iniziamo a inserire sempre a filo l'olio. Senza avere fretta, mantenendo la velocità alta. Successivamente... Faremo una pausa di 5 minuti per lasciare rilassare un attimo l'impasto e dare modo al glutine di rafforzarsi ulteriormente. Dopo questa pausa faremo un piccolo rigenero in macchina di circa 10-20 secondi. Controlliamo la temperatura, l'impasto è circa sui 21 gradi. Andiamo bene, come vedete abbiamo praticamente chiuso l'impasto all'80% di rotazione in circa 7 minuti e mezzo in modo decisamente agevole ok abbiamo fatto il il regenero in macchina procedo a estrarre l'impasto mi faccio aiutare da una forbice state attenti in questa fase non farvi male nel caso abbiate come mi ha modificato la l'impastatrice una volta che avrete la massa sul tavolo allargatela ed effettuate una serie di pieghe per darle un attimo di forma e, e di ulteriore struttura. In base al risultato e a come si presenta potete anche in questo caso effettuare una piccola pausa di 5-10 minuti e poi svolgere delle altre pieghe con pirlatura finale. Successivamente alla fine prenderò l'impasto e lo passerò in contenitore oliato per poi procedere dopo un riposo a temperatura ambiente alla puntata in cella vi lascio in descrizione tutti i dettagli sulla ricetta questo è come realizzare un impasto ad alta idratazione sfruttando l'autolisi e renderci la vita molto più semplice grazie a tutti, ciao